Allora, vediamo un po' CQ banda 20 metri CQ banda 20 metri Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra barrato portatile in QRP Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra barrato portatile in QRP QRZ Italia Z8 Sierra Kilo Golf buongiorno Italia Z8 Sierra Kilo 5,9 eh? 5,9 reali per te sono Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra in QRP Stavo provando un'antenna, ero in chiamata con un collega della zona 2, ma sicuramente c'è lo skip è lungo. A uh, te il cambio, Italia Zulu 8 Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portatile QRP. tossi discretamente bene. Si passi il tre punti per il diploma Canova, città di Treviso, cambio. Eco con Chloe, Eco Alpha Radio Charlie Alpha, Eco Alpha 3 Radio Charlie Alpha. Operativo con cottura concorso di TV di 11134. Italy Zulu 4, Victor Queen Sierra, Italy Zulu 4, Victor Queen Sierra, Portable QRP. Italy Zulu 4, okay, please. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP QSL Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra QRP eh, 5, 5 7 5 7 eh, 5 punti per te per il contesto sì, buongiorno con, con le scuse con una buona giornata qui da Italia Whisky 1 Spero se riesco a giungervi, se va tutto ok. E per voi il vostro segnale è molto forte, oltre il 9, qui Paolo dalla provincia di Genova. Ancora per te a cambio, grazie. Allora mi permetto di entrare io, Italia Zulu 4, Victor Quebec, Sierra, portate le QRP. Paolo, Italia Whisky 1, Radio Lima, Sierra. Eh, Obalin, mi fai 5-9 più 20, mica scherzi, eh. a te il cambio.